In questo esercizio è richiesto praticamente il quoziente e il resto. Allora scriveremo uguale qui al quoziente e poi metteremo il resto con la R, perché il quoziente è comunque una buona approssimazione. Facciamo una divisione in colonna. X alla quarta. Poi eh, il poi il monomio di grado 3 non c'è, quindi chiamolo 0, 3x alla seconda, il monomio di grado 1 non c'è, meno 4, diviso x alla seconda, meno 4. Noi ci chiediamo quante volte x alla seconda sta in x alla quarta, quindi una divisione, x alla seconda. C'è cioè una moltiplicazione x alla seconda per x alla seconda, che fa x alla quarta, poi moltiplichiamo anche il meno 4 per x alla seconda, che fa meno 4 x alla seconda adesso c'è una sottrazione, quindi x alla quarta meno x alla quarta si semplifica 3 meno meno 4 fa 7x alla seconda allora ci chiediamo quante volte eh, x alla seconda sta in 7x alla seconda ci sta più 7 volte, in questo caso manca il, ter il termine di grado 1 quindi basta abbassare il 4 e facciamo una moltiplicazione, quindi x alla seconda per 7 fa cioè 7x alla seconda, 7 per 4, 28, quindi meno 28. E eseguiamo la nostra sottrazione, 7 meno 7, 0, meno 4, meno meno 28, meno 4 più 28, praticamente, più 24. Allora avremo resto 24, risultato, x alla seconda, più 7.